Va bene, va bene, mi hanno spento il microfono e parlavo. Dicevo, la nostra Paola, dov'è? Ok Paola, allora tu sei uno dei, uno dei come possiamo dire, delle persone che abbiamo, con cui abbiamo fatto un po' di lavoro e che eh, può dare magari alle altre persone un'idea di quali sono i risultati che si possono raggiungere. Io ti chiederei questo molto semplicemente. Se vuoi condividere con i tuoi compagni di cammino un piccolo risultato e un grande risultato che hai ottenuto lavorando su di te e con, con tutto quello che hai fatto, no? non spiegare tutti i percorsi, che tanto ormai tutti hanno capito che ci sono alcuni percorsi, tre giorni di luce, l'intensivo, la missione di vita eccetera eccetera, non ci interessa quella, a noi interessa sapere cosa tu hai ottenuto, quali sono i tuoi risultati e quello che può servire alle persone. Um, allora, i risultati sono tantissimi wow. e, um, devo dire che eh, prima di tutto tutti questi risultati li ho ottenuti nel giro di 6-9 mesi e adesso dopo un anno di lavoro e di Divine Connection devo dire che mi sento nel pieno della mia Uh, vita straordinaria nel senso che io ho deciso anche di fare questo corso qua di questo weekend uh, perché stavo già viaggiando dentro la mia vita straordinaria ma ho deciso di prendere una ferrari stavo viaggiando su un'auto normale su un'utilitaria e quindi io ho detto voglio andare più forte e quindi uh, ho partecipato a questo corso per arrivare prima mm -hmm. e tra l'altro sono emozionata quindi mi, mi fa molto piacere che mi abbiate chiesto questa cosa ma sappiate che sono anche emozionata allora mm -hmm. eh, umana. devo dire che sì sì esatto allora devo dire che subito quando oh, eh, mi sono resa conto che la divine connection funzionava mi sono fatta l'elenco di tutte le cose che non andavano nella mia vita, che erano tantissime, potrei dire tutte, uh, ho cominciato a lavorare, a espandere tutte queste cose che non funzionavano. La prima cosa che ho messo a posto è stato il mio rapporto con l'abbondanza, che faceva schifo ma non nel senso che non avevo soldi uh, e non avevo abbondanza di amore intorno a me ma il modo per ottenerlo era un modo complicato che mh, mi chiedeva di sacrificare tutto quindi era un criceto dentro la sua ruota e da questa ruota io non riuscivo ad uscire quindi riuscivo a sostenere economicamente la mia famiglia e tutto quello che riguardava la mia vita ma lavoravo 20 ore al giorno sabato e domenica compresi Uh, l'amore che avevo intorno non era l'amore che sentivo di avere bisogno e che mi portava a pace e armonia. Insomma, era tutto molto annodato, molto incastrato, molto incasinato. E quindi ho cominciato a chiedere di poter guadagnare gli stessi soldi lavorando meno, Mm. e ho lasciato delle attività che non mi piacevano io faccio l'architetto lo faccio da tanto tempo ma eh, mi, mh, fa, faccio tante cose che riguardano il mondo dell'architettura un lavoro che non mi piaceva più era quello delle perizie eh, delle case che facevo per le banche per mm. aiutare le persone a ottenere i mutui e quando io avevo cominciato a fare questo lavoro dieci anni fa Uh, veniva retribuito benissimo. Piano piano hanno cominciato a pagare di meno e io mi ero ridotta a fare 50 mutui al mese. E io avevo cominciato a contare le telefonate ricevevo 70 telefonate al giorno. Delle persone che mi chiedevano ma il mio mutuo quando, quando me lo danno? E Poi mi chiamava l'agente immobiliare e poi mi chiamava la banca. e A me sembrava di non avere vita. una vita. Ho cominciato a spegnere il cellulare, a chiudere il contatto con tutti perché mh, ero proprio andata in tilt. Quindi mm. la prima cosa che ho fatto è stato chiedere all'universo di non farmi fare più quel lavoro che non mi piaceva e di farmi arrivare risorse attraverso altri modi e eh, per poter non fare più lavoro che non mi piaceva perché io volevo riprendere in mano la mia vita e devo dire che ha funzionato ehm, dico anche questo che quando io scelgo un argomento mi prendo una risma di fogli a quattro comincio a fare l'elenco di tutte le cose che non funzionano quindi il mio rapporto con l'abbondanza era mancanza di tempo quindi scarsità Uh, arrivo da una famiglia di sgobboni quindi guadagnare tanto voleva dire lavorare tanto uh, poi i ricchi sono brutti cattivi antipatici quindi non diventerò mai ricca perché non voglio diventare brutta cattiva antipatica insomma ne avevo a quintali quindi espandi espandi espandi molto velocemente sono riuscita a sbloccare tutto questo quindi io ormai è da un anno che non faccio più perizie per le banche e sto facendo facendo solo il lavoro che mi piace di architettura e sto guadagnando gli stessi soldi anzi di più. Sono arrivate risorse stranissime, per cui eh, mm -hmm. mi sono anche iscritta dei tuoi corsi senza avere i soldi e l'universo li ha fatti apparire proprio con una bacchetta magica, quindi se mi, se mi chiedete come ho fatto non lo so neanche io perché sono arrivati. Mm -hmm. eh, e sbloccato tutto quello che riguardava la mia questione economica, ho cominciato a prendere in mano... La mia vita le mie passioni le cose che volevo fare e avendo più tempo per me ho cominciato a scrivere dei libri ho cominciato a scrivere un libro nello specifico anche se ne avevo in programma degli altri e ho cominciato a capire che l'architetto che volevo fare io Uh, era un architetto che faceva del bene alle persone che era una cosa che sapevo già da tanto tempo però non l'avevo mai messo così a fuoco perché ad esempio la mia tesi di laurea nel 1998 era stata di cromoterapia perché uh, io avevo deciso di aiutare le persone attraverso i colori delle loro case Uh -huh. E mh, devo dire che eh, è andato bene, cioè è una cosa che mi piaceva tanto ma non bastava, non basta colorare le case delle persone uh -huh. per farle stare bene e quindi ho cominciato a studiare e a fare un sacco di cose. Solo quando ho deciso di, mh, di capire quali fosse veramente la mia missione di vita e l'ho fatto con il percorso Diamante ho capito che cosa che tipo di architetto devo essere, che cosa devo fare, eh, i libri che sono da scrivere, perché poi la mia difficoltà nel capire quale fosse la mia missione di vita nasceva anche dal fatto che nella mia missione devo fare un sacco di cose. Quindi io adesso io ho capito che devo fare un sacco di cose, ma prima dicevo, ma cos'è che devo fare? Devo scrivere un libro? Ma cos'è che devo fare? Devo fare l'architetto delle case? E poi io avevo cominciato con una disciplina che conoscete tutti, che si chiama Feng Shui, che si pronuncia Feng Shui, però non, non riuscivo a ottenere dei risultati. Mm -hmm. E mh, avevo, mi ero anche fatta mettere a posto la mia casa dalla mia maestra di Feng Shui, ma non era successo niente. Quindi sono andata avanti e ho scoperto che in realtà io dovevo studiare dell'altro, dovevo studiare il vastu, che è il papà del Feng Shui indiano, insomma, sono riuscita a capire che attraverso i miei progetti e eh, riportare in armonia le case delle persone io riesco a aiutare le persone. Quindi nel giro di un anno io ho messo a posto le mie finanze, ho cambiato casa perché la casa dove abitavo era una casa che non sosteneva più le mie energie e attraverso i miei progetti e le mie situazioni ho capito che dovevo cambiare casa, quindi ho rivoluzionato la mia vita... Mm, non, poco. Da, non poco. E ho capito qual è la mia missione di vita. Cioè, nel giro di un anno io sono un'altra persona, so chi sono, so dove sto andando e so cosa voglio. E so che nel giro di un anno io ci sto dentro al 100% perché adesso sono ancora nei miei lavori in corso. Mm -hmm. e, e quindi, e quindi uh, quello che posso dire ancora è che io ho cominciato a occuparmi della mia vita 30 anni fa, questo non è uno spot, un promo per no, Patrizia, okay. però io ho cominciato a occuparmi di energie 30 anni fa, tra l'altro qui c'è una ragazza che non la vedo in questa pagina, Laura Mancuso, eh, l'ho conosciuta 30 anni, fa. eccoti!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 Uh, intervista a una radio e l'avevo contattata, e devo dire uh, che ero andata a fare delle sedute di, channel, di channeling perché allora ti occupavi solo di channel, io ho fatto i conti, era il 2015, wow. confermami, Patrizia, se wow, la Divine Connection. Ma del tempo, sai. Tuttavia, <ride> penso... quando è partita la Divine Connection, più o meno nel 2017-2018, immagino. No, sì, è 18 mi eh e quindi io andavo da lei a casa sua e lei si faceva delle grandissime risate no mi canalizzava le cose e io ero sconvolta perché lei rideva e diceva dai ragazzi con gli esseri di luce no questa cosa non gliela posso dire giù risate tra l'altro non so se ti ricordi le caraffe di tisane che ci facevamo e già allora vi parlo del 2015 Pat eh, patrizia mi aveva detto tu cambierai lavoro però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 ed è stato molto pesante eh beh. e quindi Laura l'ha anche conosciuto e quindi io sento che non so questo percorso mi ha salvato la vita no. e mi emoziono perché non pensavo di potercela fare cioè non pensavo di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 Grazie, grazie di cuore perché le parole che hai detto penso che possano veramente aiutare, non come spot, ma è proprio quello che noi vogliamo farvi capire con queste persone, che sono persone come voi, che sono all'interno del percorso, che tutti noi ce la possiamo fare. Non c'è nessuno che può non avere speranze, veramente, tutti noi ce la possiamo fare, Paola veramente vi ha raccontato che ha avuto una vita veramente complicata lei è stata molto delicata ed è sicuramente una persona che non si è mai messa nel ruolo di vittima. E è riuscita a farlo ovviamente bisogna impegnarsi bisogna darsi da fare bisogna fare quello che è necessario così come dice il nostro manifesto solo quello grazie di cuore Paola veramente adesso mi hai scombussolata tutta e vediamo come riesco a parlare del bambino interiore grazie, grazie a te, grazie è stata, a voi sei stata preziosa, grazie di cuore grazie a voi wow <ride> in questo seminario mi state facendo commuovere tutti <laughs> ok.